ciao a tutti oggi prepareremo la torta soffice all'uva il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti circa gli ingredienti sono chicchi d'uva uova zucchero vanillina olio di semi di girasole latte sale farina di tipo doppio e lievito per dolci diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le uova lo zucchero e la vanillina Ci diamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 5 minuti a velocità 5. Aggiungiamo il latte, l'olio e il pizzico di sale. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Aggiungiamo la farina e il lievito per dolci. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 6. Nel frattempo che il bimbi lavorava noi abbiamo preso una tortiera del diametro da 24-26 cm con apertura a cerniera, abbiamo rivestito il fondo con carta da forno e abbiamo imburrato i laterali. Il composto è pronto, adesso lo trasferiremo nella tortiera. A questo punto posizioneremo i chicchi d'uva sopra il composto. Una volta completata cuociamo a forno preriscaldato statico a 160 gradi per 30-40 minuti circa verificando la cottura facendo la prova con uno stecchino. La torta soffice all'uva è cotta lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta soffice all'uva